Buongiorno, sono Stefano Boni e vi propongo una eh, lettura di quello che sta succedendo, in particolare l'emergenza coronavirus o meglio per essere più precisi il ruolo dello Stato e del Governo all'interno dell'esperienza eh, di questa emergenza coronavirus basandosi su un libro pubblicato da Eleutora e in particolare lo sguardo dello Stato di James C. Scott. Lo sguardo dello Stato, eh, per riassumerlo in maniera drastica, ma per quello che ci interessa in questa analisi, lo sguardo dello Stato propone una lettura dell'attività del, del governo e eh, dello Stato centrata sulla capacità dall'alto delle istituzioni eh, dominanti, quelle appunto statali, di osservare il tessuto sociale sottostante nelle sue forme economiche produttive ma anche demografiche e residenziali delle sue identità quindi quello su cui si Scott è la capacità che lo Stato assume in particolare in una fase storica, stiamo parlando dell'età moderna di estrapolare dati dal tessuto sociale attraverso dei dispositivi di lettura del tessuto sociale che poi possono essere gestiti attraverso eh, sistemi burocratici analizzati in maniera aggregata attraverso analisi statistiche, queste analisi statistiche forniscono nell'ottica dello Stato una rappresentazione fedele di quello che sta in basso su cui si può intervenire in maniera generalizzata attraverso delle grosse opere di pianificazione. Questo è un rassunto drastico e semplicistico del libro di Scott che in realtà prende in rassegna una quantità impressionante di dati empirici. Eh, il libro di Scott analizza le dinamiche fino al, eh, agli anni 80, è stato pubblicato alla fine degli anni 90, e quindi già rispetto alla chiave di lettura del libro, gli ultimi vent'anni hanno proposto un, un ulteriore rafforzamento della dinamica che aveva individuato Scott. Ovvero, negli ultimi vent'anni, attraverso i dispositivi informatici e telematici, la quantità di dati a disposizione delle istituzioni verticali, che non sono più solamente lo Stato ma sono anche tutte quelle aziendali e private, Nonché organismi internazionali di raccolta delle informazioni su quello che sta in basso è aumentata in maniera notevole, eh, perché la rete e l'informatica producono informazioni, permettono di raccoglierle, di sistematizzarle e anche di analizzarle. Quindi il processo di estrazione di informazioni in basso rispetto alle dinamiche analizzate analogiche analizzate da Scott fino a fine Novecento è aumentata a dismisura e quindi la capacità eh, dell'istituzione di controllare quello che sta in basso e ora, con l'attuale emergenza con la dichiarazione dell'attuale emergenza si è fatto un passo ulteriore nella capacità delle istituzioni statali di controllare quello che succede in basso e di vincolare quello che succede in basso alle esigenze e richieste delle istituzioni, totali, delle istituzioni eh, governative. L'emergenza è un meccanismo particolarmente sofisticato, per eh, come dire, rompere i limiti dell'invadenza statale nella intimità e nella riservatezza della vita individuale. L'emergenza, che è un fenomeno che ci può toccare tutti e su cui tutti e molto rapidamente si evolve con potenziali danni alla salute eh, rilevanti, permette allo Stato di aumentare il livello di allerta e quindi di far passare delle misure di controllo inedite, inedite per le democrazie liberali. Eh, il meccanismo consiste eh, principalmente nel accentuare, amplificare una sensazione di paura su cui c'è da notare lo Stato ha cavalcato per decenni, ricordiamoci il terrorismo, ricordiamoci i migranti, ricordiamoci la crisi economica, fino a far diventare la paura, l'emozione dominante in questa fase storica, un terrore che si sta generalizzando a tutta la popolazione, che quindi richiede che cosa? Richiede uno stato protettore, in grado di garantire la cittadinanza, eh, in grado di garantire la cittadinanza come? andando a toccare andando a intaccare le eh, libertà individuali per esempio la libertà di movimento e in questo processo mh, di autolegittimazione dello Stato che però trova un riscontro anche nel consenso della popolazione per misure sempre più liberticide eh, si vanno appunto a limitare i diritti costituzionali, tra cui la libertà di movimento o la riservatezza, fino ad arrivare, e questo è un ulteriore livello di leggibilità di quello che sta in basso da parte dello Stato, a controllare le persone con i telefonini e con i droni. Ora, è interessante che l'emergenza l'emergenza che è stata proclamata e dichiarata si nutre, di un modello di Stato che non è più lo Stato liberale, non è più lo Stato delle libertà individuali garantite, non è più la democrazia come l'abbiamo conosciuta probabilmente in questi decenni, ma fa un rapido passaggio di fase verso uno Stato che assomiglia molto di più a uno Stato autoritario che alle democrazie come le abbiamo conosciute in questi ultimi, in questi ultimi 70 anni. Eh, non a caso il modello gestionale ottimale nell'emergenza coronavirus è la Cina, è uno stato autoritario che ha adottato delle misure drastiche rispetto alla libertà dei cittadini. Ora, se queste misure liberticide che, hanno, che, che, che, che non hanno precedenti all'interno all dei sistemi liberali di pensiero siano motivate quanto sono state motivate, che effetto hanno del contenimento del contagio, sono domande che è bene porsi, ma su cui sarà il tempo a dirci se le misure sono proporzionali al pericolo. Sicuramente quello che hanno fatto fino ad ora è accentuare in maniera drastica la potenza dello Stato di controllo sui cittadini. E questo aumento drastico dell'invadenza dell dello Stato sui cittadini lascia presagire trasformazioni epocali nella forma Stato e nella sua messa in campo eh, nel, nel prossimo futuro.